Tante avventure fantastiche, fra migliazioni acrobatiche, tante avessai da pattere, e lorza e volontà. Anime in paso di carica, dun tu, la tua nuvola magica, <coughs> Ovunque c'è da combattere e lotti con le altre, sei veramente fortissimo, ma tu non sai dove arriverai. E con le seghe che ti sfere ti arrice ora in poi Combatti per trovare il drago e il dragombo E dentro delle sette sfere il dragombo, Però nessuno sa dove sta la gara E tu ti batti vedi drago e il dragombo E vedi tutto il suo potere il Dragombo, Però quando tu non c'è più gombo Dragombo! Le... Dragon Ball Si l'uomo ma il pezzo cuore Dragon Ball Go Go Go E per trovare le speneri ma per la via davanti a te e segui il tuo sentiero che se e un il mio Dragon Ball Go e di arrecio, rembo Combatti per trovare trago drago e dragombo dragon drago delle sette sfere e il dragon ball Però nessuno ha dato Finito? Eh uh, si sì. Ok vale, vale. Ne ho anche un'altra, un'ultima condizione di vittoria, sconfiggi il Goku. Oh, Mena, Burba, sì. Mena. Eh, non Me la prendo con Zarvor. Tu vai contro Doria. Sì, sì, già. Down eight. and not define me, and you define Lord Frieza himself. Talk while you can, won't utter another word after I'm finished. I I That the That the? No. Dov'è suprema suprema? Attenzione. Out. Eh, io te l'ho detto. mi stavo alzando pieno di Vai, Fallo Te. Fallo Te, così c'è più possibilità. Della mossa. Vai. Freezer che è andato in pari. No, adesso faccio Freezer perciò che è andato la prima volta in palestra La ci a suprema aspetta oh mannaggia oh, no, radis si è davanti aspetta ok fai tu bravo io faccio la suprema così per range. You're a than I But not me, as as me. Perché non è andata su Babu? Ci ho fatto tra sul e non l'ho preso una volta G rinuncio Ah oh no. Come il tuo cavallo. Ok. Impossibile! Che cosa c'è se vado da una parte all'altra. della alla mappa, sto qua. Poi la mappa si mette davanti quando faccio il raggio letale tale dell'imperatore. Ma mi sta spaccando piccolo? <laughs> so l'abbiamo fatto in due, non l'abbiamo preso. Non ho preso nessuno. E fammelo fare che a me così a cambiare. Magari, ma. Anche Mio Mio te l'ha ammazzato tu come cazzo affetto a non andare a segno ha adatta tossa no Vabbè, il gioco volgato del gioco di merda mezzo <ride> è grosso no, quello mappa troppo metronodo deve andare dietro la mappa il mappa 7 anni che dico mappa eh niente. Eh però non la prende. Cioè. cioè tengo promuto triangolo, ma non lo prende. Eh vabbè. Eh vai di più. Oh. Oh! Basta! Ah. Schiatta! Ai, ho rotto il cazzo, di sto parecendo flash! No schiatta! Perché non prendono tanti personaggi? Non lo so, non lo so. Lì avete la mappa. Una mappa. Come ti chiami? Ti chiami? La piattaforma è non c'ho stamina. Non c'ho stamina. Dove c'è la tua minghia? Oh Radish sta scritta... sta Radish... eh Radish è una pipa che... è morto il primo episodio, porca traia. Che cazzo devo dire? Ho scritto al terzo livello. Ehi al terzo episodio. Oh. Basta, cammina mia, oh! right. Ma Vabbè boh. Basta Vabbè Ammazzo, basta pararti, basta No, prende danno Guarda sta dietro Gra Grazie, sta parando, cosa vuoi fare? E mo basta L'ha schivata! Beh, ho schivato il raggio, non ho fatto questa minaplay. Oh! oh! <totipotente> eh, vaffamo famo strano. Eh, beh. Eh. Tiro fermo? No. Guarda, Dish, fai... ma vai fanculo! Ti lo fermo, ti lo fermo! Vai nell'angolino a piangere, per favore! Oh, ce la faccio farne a farne sfera? Rinchiudiamo! Quella mini! Ci ho fatto! Eh, no, no, non si sa se facciamo. Uh, okay. oh, 19 a secondi, massimo. non facciamo la conclusione suprema! Mazzalo. Porca no, va, ammazzali! se scassetta ci ho tirato un colpo di laser. <ride> Dai, a 6 minuti e 59 è partito il video. Hand it over. Thanks, Vegeta. Ci ho soltanto io che vita, no. Vabbè, però io è. Sì. è sempre là che attacca guerra, Madonna. Eh, eh. È bravo Super Vegeta. no! Gnaw no. Robac con la mossa lì non va bene eh sì perché perché? perché no. ma fa air! Ma, no, ma, ma devi usarla contro le grandi scimmie mica con uh, con i personaggi normali non li beccheresti mai in singolo se continua a parare.